Mm, oddio guarda che ma enorme Guarda che bella lama! Oddio oh, Che schiava No no No, no, no Cosa stavi, cosa stavi guardando? Nulla, cosa? nulla, nulla Assolutamente nulla Che cosa? Oh cosa fai qua? Dio, cosa oh fai qua? Dio. Stavi guardando quei siti, vero? Quei siti da schifo No, stavo guardando di là Ma mh, vabbè Forse No, non è vero Fai schifo. No, vabbè Io non ci voglio credere Non c'è cioè, proprio Io ah. sono sconvolto Non me l'aspettavo affatto da te Vabbè Comunque hai 974 anni E tu sei ancora su quei siti lì Cioè Davvero? Oh mio dio, è un lama, è il sito dei lama. Adesso faccio la storia su Craftsagram. Ragazzi, c'è nonno che va sui siti po. The... siti. No! Uh, basta, ho fatto la storia Ok, questo era il mio personaggio comunque Faccio la diva È okay. proprio questo qua Non ho vedetelo Ok, perfetto Ho fatto la storia Adesso uh, saranno tutti sconvolti Anche perché ormai ho milioni di follower No, già. dai Dai, no, no sì, sì, sì, sì, ho milioni di follower Sono talmente tanto famoso Guarda che oggi noi però Cioè, almeno io devo andare a vendere queste gemme qua preziose Che sai, io le ho rubate uh. Le ho rubate dal, dal <ride> dottore della scorsa isola E comunque sto ridendo perché ho visto un che furbo nell'inventario l'idrante non so perché avevo voglia forse <ride> ma di prendere. come no. c'è l'idrante ma scusa Si, sì, avevo voglia di prenderlo non lo so magari ok perfetto non lo so mi, mi sono pulito un attimo perfetto allora senti un po' <ride> mh... io Vabbè, vado sì. comunque scusa hai fatto qualcosa qua cioè cosa dovrebbe eh, essere stanno molto... Cioè, sono tornato da qua e l'ho vista, non so chi l'abbia fatto. Come ti permetti quante Quello... volte ti ho no, detto No non l'ho fatto io! Non l'ho fatto, quanti... fatto io! Quante volte ti avrò detto di non farla qua in mezzo al campo? Vabbè, senti, io me ne vado, non voglio ah, se. Sentite ciao, Sentirne più niente, ciao! Vado a vendere, ciao, ciao! Ma guardate questi deficienti amici che non sono altro. Veramente, io non so cosa fare. Un, due, un, due, whoop! Un, due, un, due, vip. E adesso ballo la canzone Oh, comunque qua Vediamo un attimo cos'è che c'è qua dentro Un cappero fritto Questo dovrebbe essere tipo il castello medioevalo Medioevalo Questa è invece è la fermata per il bus Io qua mi siedo e aspetto Oh, che bello lullullo, Aspetto l'autobus che venga E poi invece lì c'è l'ospedale Nel caso ho mh, qualche uh, problema intestinale Posso andare lì Boh, vediamo un attimo dove si trova questo ventore A me pare che sia proprio lì esattamente Oh, oh, no, mio Dio. Ma è quello là Ma Che caspita di Cioè che che aspetta, Ma Mi sembra un po' deficiente, come scusa un attimo. Wow, benvenuto! sei. Oh santo di uh, Saluto. <ride> sal salve. Salve. Sal salve. Allora, lei sta urlando troppo, io glielo sto dicendo. Parli piano. Ah, scusami. Ehm um, Vuole un po' di Coca? Coca-Cola dice. Eh no, grazie. Sì, sì, sì. No, ma no. Come no? No, io no. vendo solo quello. Beh, allora no, io in realtà sono venuto, guardi, le dico la verità, sono venuto per venderle, dato che io so che lei ha un po' un giro. Oh. Eh, ah, eh, eh, sì. Ah, stavo muto, eh, sì. Ha un po' un giro... Eh. Lei sta parlando davvero sì. troppo. Io glielo sto dicendo, eh. Guardi che se mi prende il pazzo glielo metto nel sedere no. questo. Oddio, no, <ride> Stone. Ah. Eh, sì, sì, sì, sì, è proprio molto lungo poi peraltro. No. Allora... Uh, mi dica un po', praticamente sì. um, Quanto vorrebbe per queste cose, per aspetta io devo entrare qua dentro perché no. ci dobbiamo no. sentire. Cosa fa? Ah! Oh, guardi che cosa ci, entra? Ci vedo, ci È vedo proprietà mia. Uh, ho capito, ma nel senso. Allora chiamo la polizia. Pronto? Co no, oh! C'è no, un no, venditore! No, non chiamo No, no! no scusi, ah, ok, okay, ok, ok, allora posso entrare, giusto? Giusto? Sì, assolutamente. Bene, bene, sì. bene, Ok, allora stavo dicendo. Praticamente ci sono questi cosi oh. qua, vede, uh, Stiamo... Oh Continua, sì. stia, Stiamo lontano. No, per favore, stiamo lontano. Mm. No! Ah! no, no, no, me ne esco. Scherzavo, non Aia. voglio più stare, non voglio più stare, non voglio più stare. No, no, no. no. Allora, lei però mi dica un attimo come, come vuole procedere con il pagamento, con tutte le cose. Perché sa, ah, se lei guarda. vede sono tutte... Mm. Mi dica, mi In dica. Contanti e subito Cincontanti e subito sì. mm -hmm. E quanti Eh le piace eh, mm -hmm. eh sì. tanti tanti Un mondo una carrozza Però prima deve farmi no, sta, vedere sta, sta, sta le urlando, cose Sta urlando troppo Cioè sta eh. davvero urlando Lei è deficiente Io glielo sto dicendo ah. Ulti... Ancora di nuovo urlato troppo no. Ah, no! Stop Sta stop. urlando Ma porca miseria ma è deficiente Parli piano Porca miseria Ok, <ride> parli piano, stupido Mamma mia, io veramente non so. Allora quindi, ecco ah, sì. anco ancora. Io veramente no, no. lo prego. No, ancora, non mi faccio no. Sia, par no. Allora parli piano. Per parli piano. Carli stia, stia tranquillo, parli piano. Ok, bene. Ok, sì, ci sono. Adesso ecco. Uh, mi sono calmato. Ma lei non sente una strana presenza in giro. Io mi sento un po' osservato, non so perché. Oltre a lei non sento strane presenze. No, no, no, io sento che c'è qualcosa qua in giro, ma c'è come se ci fosse qualcuno. Scusa, oh, porca puzzarda, non so cosa ho fatto. Non so. Oh mio dio, no, no, no, no, no, no, no, no, me ne vado. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Quello era il dottore. Era il dottore quel pazzo psicopatico che non è altro! Quel pazzo malato di mente, e puzzardo! Scorreggione cagone! Infiltrato della, de della svera sbrussa! <ride> Aiuto! Che paura! <ride> Aiuto, ho paura, ho paura, no no no, se, se, e non è che per caso qua dietro, no vero, non è dietro di me, non può essere, perché poi dopo chissà cosa fa, usa uno dei suoi bastoni per, allora no no, devo nascondere queste gemme, se io gli ho rubato le gemme, forse può essere che sia per queste gemme che sta in giro, oh santo cielo, ma che cosa dovrebbero essere, uh... Uh, oddio, guarda che bello, mm. uh, oddio, uh, uh, mi scusi nonno, uh, lei, uh, lei... Uh, eh. Allora, eh, si, no. eh, stia, beh, fermo, non, non la guardo, non Così? la guardo eh, Lei era nudo, io lo sto dicendo, si cambi No, non è, no Sì, no. sì, mi capisco il volo Si cambi, perché guardi che lei ho visto chiaramente Eh, era completamente... mi ero vestito male si? Si? Sì, eh, succede Che schifo, guarda Non, non, ti voglio... non è che direi be... ah. E Eri sul sito e, e stavi facendo cose No, si. non è vero, si. non è vero si. Mi ero vestito, allora. eh Sì Fai schifo, voglio vedere un attimo Che cosa cos hai fatto qua? Perché hai cagato tutto in giro? Per... <ride> Pure sulla cantina del gallo. Che schifo! Che schifo! Ma, ma sei cagato fatto... dappertutto! No, non sei no, stato io! Ma che schifo! Dai, ah, io sono... <ride> io sono venuto qua <ride> e sono andato qua dentro e ho visto tutta sta roba qua allora tu adesso mi dici com'è possibile che sono entrato qua dentro ma e... io non ho visto nulla cioè io stavo al computer eh, a guardare i lama ma, è, no, è ma questo è questo casino allora guarda no, no io non so perché ma chi cioè mi dici che non sei stato tu No! Ma cos'è sta discarica di. Cioè di, di cacca. Ma poi, so, ma poi mi puoi rispondere entro un secolo da quando ti faccio la domanda. Sì, ma Ok, no. dai. Gli occhi, adesso ti faccio cadere no. gli occhi. Ti faccio no. cadere no. gli occhi. No. Ti guarda, non che so ti faccio. Ma ca... so non hai gli occhi Ma no, Hai cuor. no, Vabbè, so allora, i cuori, ti, ti faccio cadere i cuori. Vieni qua. Che ti no. No. Sì, sì, sì no. E eh, eh, no. niente, sono caduto zmi. Ah. Sono caduti. Che schifo i cuori, guarda, te li puoi riprendere. Ah. No, rimangialo, oddio. sennò poi dopo muori. Allora, adesso eh, cerchiamo oddio. di capire che cosa è successo qua. Perché è successa sicuramente una cosa che non dovrebbe succedere. Qua sicuramente oh, non, pa, è stato non, è non è stato nessuno di noi. Qua dentro è entrato qualcuno e ha fatto tutte queste schifezze. Come si è permesso Ma quella persona? O può essere il signor scurreggione della scorsa volta, ti ricordi? Quello là? Schifo. Sì, sì, Od sì. Eh, oddio, sai che può essere? ci ho eh, pensato ho però, pensato eh? oppure magari chi lo sa forse è stato il dottore che voleva vendicarsi magari ha marcato il territorio in questo modo il dottore Ma cosa è... c'entra è... cioè è... ce lo marca cagando in giro sei volgare ah. ti devo no no no, boh. scusa. Cioè, no scusa sì sì sì oh ma nonno ma tu hai visto cosa c'è qua sotto ma... porca puzzona ma, ma io non ho mica visto questo ma l'altra volta mica c'era hai visto santa ma porca puzzona vediamo una Uh. Cos'è? No, vieni qua sotto. Cos'è sta roba? No, Cos'è? Fermi? È una allora, faccina. Ma, ma, ma, ma, scusa, sei completamente. Ma fatto scu te? No, non Mi sono stato. In io. Giro? Non sono stato io. Allora, guarda questa faccina. Forse ci indica qualcosa, ma cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo qua. Questo è un corridoio che sta portando verso. Forse una sorta di passaggio secondo? segreto. Un passaggio segreto che porta. Vediamo dove. Oddio, Ma. ma... Ma dove sei? Ma porta. Scusa. No, aspetta, zitto un attimo. Porta ma, ma, qua sei dietro, ma sei dietro casa? Ma sei davanti ah, a casa? Ma qua. mamma mia, ah! ti faccio fare. Se, se mi parli ancora una mi volta dopo quando io. <ride> allora, stai zitto. Dicevo, guarda che qua è successa una cosa molto strana. C'è qualcuno che ha fatto un passaggio segreto. Che da qua ma, praticamente ma porta. Eh ci porta qua fuori. Cioè, praticamente è, secondo me è per spiarci. Cioè, è un tunnel. Ma cosa porta da noi, scusa? Siamo poveri come. Allora, è un non tunnel. Oh, Dio! Girati! Ma te sei matto? No, te sei matto, te mi prendi in giro. Cos'era? Ma dov'è finita? Dov'è finita? No, scu scusa, ok, ok, forse. No, no, non lo so, no, non ne ho idea. Guarda, forse è stata un'allucinazione, non lo so. Beh, spero che. L'ho vista anch'io, non credo. È un'allucinazione collettiva, può capitare a volte Allora, senti un po', guarda, dicevo Può succedere una cosa di questo tipo Cioè, praticamente qualcuno ci spia, fa un tunnel segreto Ed entra qua, eh, praticamente nel nostro Accampamento, non sappiamo in realtà perché Cioè, nel senso, solo per le gemme che abbiamo, mi sembra molto Strano, in effetti è una cosa molto, molto strana Sinceramente non so perché dovrebbe essere Successa una cosa di questo tipo, e la Banshee Non so dove sia finita, perché, sai com'è Cioè, nel senso, io, uh, mi, mi sembra Di, cioè, nel senso, mi sembra di averla vista Che era eh, qua, eh, Anch'io. non so Perché adesso non si fa più vedere, Adesso me la prendo con te. <ride> no, no, no. E' colpa tua, l'hai spaventata, sei brutto, ma non sei è vero. vecchio. Ma... Cioè, sì. ma non è vero, no, ha visto prima te. Cioè. No, ah, vabbè, no. ha visto prima me, vabbè. Allora, aspetta, la, la chiamiamo, cerchiamo di chiamarla. Oh, Banshee, wow. <ride> Io Vieni a me non piace noi. questa cosa, no. Banshee Io ti sto chiamando a me affinché tu ti presenti davanti a me Eccola qua La Banshee Eccola qua hai visto abbiamo fatto l'evocazione Allora signora Banshee Cosa come mai si è presentata là mi dica Allora tu stupido deficiente Io sono diventata invisibile Chi lo sa perché Eccomi qua oh, oh, oh. Eccomi sono di nuovo Aspetta nonno è strana questa Banshee allora, ti volevo dire che praticamente voi siete in grave pericolo! Ma va ah, no, no. bene? No, secondo me no. Cioè secondo me ha qualche problema. Ha mal di pancia. No, è un po' tantini mi sa. Sembrava avesse tipo mal di pancia. Secondo me è stata lei che ha fatto tutto. Cioè, boh, va no, bene. Ma che schifo, ma cosa c'ha? È scoppiata. <ride> Sì, probabilmente sì Comunque... Però Abra... il sedere bloccato Certo che... Comunque mi mette molto paura questa cosa Perché se ci pensi La Bansh ha detto che siamo in grave pericolo Perché... Ma Perché? secondo me è una truzza come tante eh, Non ha senso sta cosa Perché siamo in grave pericolo? Cosa abbiamo fatto? Senti cioè, i poveracci schifosi Dai non ci mm. caga nessuno cioè, Non ci, non ci bada nessuno Guarda cioè... non lo so sono proprio cose Misteri misteri ci sono troppi misteri in questa città Non riusciamo proprio a capire Chissà come andrà a finire come si svolgerà questa faccenda Dobbiamo cercare di capire e di venirne a capo In un qualche modo